Ciao, siamo con Vito Pesce, direttore dell'incubatore. Incubatore, incubatore di impresa, ma di cosa si tratta? Il progetto Incubatore è un progetto promosso dalla Regione Toscana, da un'età di tre anni, si rivolge a persone, imprenditori e professionisti che hanno un'idea da poter sviluppare l'idea editoriale. Attraverso questa idea noi riusciamo a sostenere questo processo attraverso due percorsi, un percorso di attività di scouting e un percorso di attività di, di business planning. Lo scouting è lo sviluppo minimo dell'idea, quindi anche contorni insieme al professionista o all'impresa per definirne la fattibilità dell'idea. Qualora lo scouting ha i requisiti per poter essere sviluppato successivamente si arriva alla fase 2, ossia la definizione del business premium, che è uno strumento poi operativo per cui la persona può iniziare a realizzare successivamente l'idea, l'impresa che ha siamo anche con Giacomo Monachesi, responsabile dell'ufficio Progetto Incubatori Imprese Pro Polo Lionello, ovvero la sede dove viene ospitato l'incubatore di imprese. Ma che cos'è il Polo Lionello? Sì, il Polo Lionello è uno spazio di 9.600 metri quadrati che ha sede presso il Burchio, inciso a Valdarno, provincia di Firenze, è uno spazio che ospita attualmente circa 25 aziende di vari settori, da aziende di piccola produzione artigianato fino ad aziende di servizi, e tra cui appunto l'incubatore di imprese eh, della regione toscana. E, ecco, questo spazio eh, nasce proprio a seguito del progetto dell'economia di comunione, eh, progetto oramai diffusa in tutto il mondo, che nasce nel 92 per ispirazione di Chiara Lubic, fondatrice del movimento dei focolari.